Il 24 marzo ci sarà l'ultimo incontro del programma partecipato del gruppo Democrazia. Parleremo del sistema di feedback e delle scelte dell'amministrazione comunale. In pratica faremo scegliere ai cittadini che voto dare alle delibere comunali. Partecipa anche tu per mettere un tassello importante nel programma partecipato del Movimento 5 Stelle, ore 21 via del Tribunale 4.